Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane azimo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, farina integrale, acqua frizzante, sale e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua frizzante, la farina di tipo 0,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 L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo riposare per un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso formeremo delle palline da circa 80 grammi ciascuna. Una volta formate tutte le palline, adesso le stenderemo con il mattarello.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 pennellare con olio evo cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 15 minuti circa il pane è pronto lasciamolo intiepidire prima di servire pane azimo grazie